cari amiche ed amici qui un'altra volta il vostro saint Chan e ieri ho saputo una notizia che mi ha rattristato molto ma ha messo in lutto anche il mondo dello spettacolo e del cinema italiano perché sono venuto a sapere che è morto Bud spencer all'età 86 anni ed è una grave perdita per lo spettacolo italiano visto che ormai attori del suo calibro eh, non esistono più e quindi niente, eh, dedico questo video alla sua memoria. Eh, io ho visto i suoi film fin da quando ero piccolo, gli anni 70. Quanta felicità ci ha dato, quanta allegria ci ha dato. Eh, è triste che eh, sia dovuto decedere perché oggigiorno ancora agli 80 anni si è giovani. Comunque, così è la vita. Ho fatto solo oggi questo video, come potete vedere. su molti siti è riportato l'evento come è morto bud spencer che malattia aveva e quanti anni e qua lo dice meglio in quest'altro sito il figlio di bud spencer sulla morte del padre era caduto in casa l'immobilità l'ha debilitato se n'è andato sereno circondato da tutti i suoi affetti ha raccontato carlo pedersoli in un'intervista perché bad spencer era il nome artistico del grande attore che si chiamava Carlo Pedersoli ed è nato nell'illustre città Partenopea nella quale è nato anche il nostro amico Mimo Corcione il grande cuoco a cui mando un saluto e quindi era anche lui napoletano se ne è andato sereno circondato da due, tutti i suoi affetti stava bene aveva avuto una brutta caduta ed era stato ricoverato in ospedale tornato a casa si è aggravato La camera ardente su richiesta dei familiari dell'attore sarà allestita in campidoglio il 29 giugno quindi domani per chi volesse andare a rendergli le ultime ossequie io non posso purtroppo se non sarei andato ci ha dato tanta allegria il nostro amico ben spencer e qua in internet in youtube si incontrano tutti i suoi eh, video addirittura molte interviste in tedesco in brasiliano perché veramente era famoso in tutto il mondo e purtroppo in italia i nostri valori non li sappiamo apprezzare tanto in ambito scientifico come in ambito artistico se tu guardi la maggior parte dei video in youtube eh, lui diceva dei suoi anni bud spencer sono solo 86 Sono solo 86, lui si sentiva ancora molto giovane. Sono solo 86 Bud Spencer. Ma se andiamo a vedere Documentation, Bud Spencer, tutto, tutto di Bud Spencer. E che si trova non è necessariamente titolato in idioma italiano, ma in tutti gli idiomi del mondo. E noi non ossia i media italiani la rai soprattutto non lo ha apprezzato in, in germania sembra che eh, eh, lo hanno apprezzato anche terence hill terence hill parlando in tedesco eh, veramente è stato un genio universale quindi che dire con grande amarico che accolgo questa notizia comunque in pace riposi cioè un modo di dire perché ormai ormai è fatta se n'è andato però abbiamo la fortuna che ci sono rimasti i suoi ricordi i suoi film le sue interviste il suo materiale caricato in internet eh, dei suoi scritti le sue interviste nei mezzi scritti e poi nei nei giornali eh, radio programmi interviste eh, video video interviste vabbè io oggi volevo fare stamattina ho fatto un video sui canali sui tanti canali e video che ci sono in circolazione di giuseppe simone e questa mattina volevo l'ho fatto ho fatto quello il pomeriggio volevo fare un video su due canali e sui video di due canali di christian ice andrè di pre però ho dato la precedenza a questa notizia quindi non dico spero che vi sia piaciuto questo video perché non l'ho fatto perché piaccia a nessuno l'ho fatto perché volevo sterilizzare quello che ho provato ieri quando ho sentito che bad spencer era morto anche perché io andavo sia lido in una panetteria in un forno a legna dove compravo i brutti ma buoni dei dolcetti a forma di palla con la mandorla fuori e la marina dentro molte volte io andavo lì fin da giovane non andavo ogni giorno non andavo sempre perché io vivevo a casalpaloco ma ogni volta che entravo mi ritrovavo con bud spencer peccato che in quell'epoca l'epoca mia della mia eh, gioventù di quando io ero piccolo e giovane della mia adolescenza non esistevano i cellulari perché oggigiorno io mi sto filmando adesso con un cellulare tu al volo ti fai con una star una foto o un filmato o quello che vuoi perché magari dici che ti stai facendo una foto e invece gli parli eccetera poi uno come come bud spencer si sarebbe prestato a un'intervista ma in quell'epoca no, le macchine fotografiche, ecco, non è che io uscissi di casa con la macchina fotografica e ta! chissà, magari ti ritrovi con Barbara Streisand o Terence Hill. Invece, oggigiorno, la comodità che tutti i dispositivi hanno una camera e una filmatrice, ecco, se io avessi avuto un cellulare quando ero giovane, mi sarei filmato assieme a Bud Spencer facendo la fila per comprare il pane in quella panateria in quel forno a legna di ostia lido che più avanti andando sul lungo costa c'era la caserma dei carabinieri non so che cosa dove si andavano a pagare le multe dove si facevano le denunce e quindi io l'ho conosciuto bat spencer di persona certo già ci aveva un po di anni non so se erano, fine anni '80 che andavo in quella panatteria una volta al mese, una volta ogni tre, quattro mesi, una volta ogni sei mesi e lui andava a comprare lì perché credo che vivesse in Ostia. Questo è tutto per oggi. Purtroppo, notizia più ingrata non la, non la potevo eh, ascoltare però. Vi rimando alla prossima dicendovi che con molta probabilità il prossimo video che faccia lo faccio su due canali e i video di due canali: il canale di Christian Nice e di Andrea Di Tre. Allora vi saluto in bocca al lupo. Ciao. non lasciate di seguirmi di guardare i miei video vi ringrazio di tutto quello che fate per me arrivederci ciao adesso chiudo se no il video viene troppo pesante poi c'è un computer del 2010 a due nuclei eh, elabora processa il video molto lento perché così io gli tolgo formato cioè eh, gli riduco il peso no e poi lo, lo edito e lo carico in un'ora circa ciao